Vi prego, se vi piacerà ovviamente la nostra emissione, di mettere un like, di condividerla e se non l'avete ancora fatto, attivare la campanella qua sotto, quella grigia che vibra, iscrivetevi al canale e sarete aggiornati su tutte le nostre emissioni. Allora, proviamo a vedere questo capitolo che di fatto apre a tre tematiche diverse una dall'altra, però tutte e tre molto importanti nella economia della salvezza. Proviamo a vedere l'inizio. de achar devarim elne, Elohim, Elohim, Nissa et Avram, V'yomer, Elayv, Avram, V'yomer, in elni, kachnach et banecha, Et yekidecha asher aafta et izak verech lecha el erez Insomma, dopo queste cose, e si riferisce al capitolo 21, tutto il discorso del soggiorno tra i festei, eccetera. Vi rimando all'ultima puntata. Dopo queste cose, Elohim, qui non parla del tetagramma, qui parla di Elohim. Nissa et Avram, la frase è ambigua in ebraico perché possiamo tradurlo con il tetagramma, eh, scusate, Elohim provò Abramo al Nifal dicendo a lui, ma potremmo anche dire che Dio prova se stesso in Abramo, cioè si può vedere in tutte e due le valenze chiamandolo Abraham, Abraham e lui disse eccomi disse prendi adesso Baneca. poi dice Yekideha. ecco questa è la prima cosa anomala perché Abramo non aveva come unico figlio l'unico Isaac ma sapete che voi aveva avuto molto prima per esempio Ismaele Qui fa proprio riferimento Dio all'unico figlio che noi diremmo per la promessa quello che ha legato alla che ha aperto l'utero a Sara, che sarà la terza problematica, la prima la affrontiamo adesso, sarà la terza, quella di collegamento, appunto tra il fatto che Sara non vedrà il figlio, non c'è scritto, poi magari l'avrà visto, ma non c'è scritto, si interrompe con la, il capitolo 22, la conseguenza cronologica, c'è cioè un'interruzione, un masso erratico, dove si parla della, della nuora, di Sara, Sara non l'avrà mai vista ovviamente, che è Rifka, che discende da, da Betuel, vedremo, come seconda problematica, e quindi l'unico figlio, il figlio della promessa, è proprio Isaac, infatti dice, dice proprio il nome, dice il tuo, unico, il tuo unico figlio che tu amasti, Isacco. e va, va, va, togliti, questo lech lecha è una seconda chiamata, perché la prima è con la stessa terminologia noi l'abbiamo nel capitolo 12, versetto 1, la parasha di Lech Lecha, Lech Lecha, disse Dio. Poi come glielo disse, noi non lo sappiamo. però c'è scritto così. Vi ricordate che ne parliamo tanto, tanto nelle puntate? Se andate a vedere la playlist, la ritrovate al Monte Moria. E poi dice: fai salire, fai salire Sham Leola, là come olocausto, è la stessa radice, far salire fare l'olocausto, voi sapete che l'olocausto è uccidere bruciare la vittima tutta intera e non, e, non, e non mangiarla, chiaramente, quello per gli animali, è un sacrificio cruento, Chiede questo sacrificio cruento perché indirettamente fa capire che Elohim non è il dio dei cananei. Al Echad Aearim Asheroner Alecha, su uno dei monti che io poi ti dirò, dirò a te, Versetto 3, Abramo si alza immediatamente perché ha voglia di ubbidire il comando di Dio, di ubbidire il comando, Babokra al mattino, poi sella il, il suo asino, Bekakh et Shne Nearim, e poi prende con sé due ragazzi, li chiama Nearim. Guardate che eh, con lo stesso termine Abramo parlerà del suo figlio salvato dal Malak Hashem, Mishamai, dal, dal angelo delle... L'angelo di Dio dai cieli, che poi è Dio stesso, ma questa è un'altra problematica che stiamo vedendo nella, nel in cristologia advance nel corso di cristologia, però è per, per abbonati, parla di Enerim. Guardate che eh, assomigliano molto. Lo vedremo quando arriveremo nel libro dell'Esodo a quei due Neim che rimasero alle pendici del monte quando Mosè, Aronne, i suoi nipoti, cioè i figli di Aronne i 70 anziani furono fatti salire, non dice sul monte, fatti salire a banchettare con il tetagramma. E questi due personaggi, che non sono gli stessi ovviamente, però li ritroviamo esattamente a coppia, come Zugotte sarebbero. Questi due ragazzi, ragazzi assomigliano molto a questi Zugotte, a queste coppie, che poi troveremo ovviamente nel libro dell'Esodo, e poi le troveremo fino a Shammai e Illel Fino a Shammai e Hillel per per due ragazzi. Et e um, Isacco, suo figlio, poi spaccò Eze, legni, olà, per l'olocausto. Vajacham, e si alzò, Vajere, l'alechet, andò, e camminò. El Amacom, a quel Macom, a quel luogo, Macom per gli ebrei non è solo il luogo ma è la presenza di Dio, la parola luogo indica quello, quel macomasher -a marlo a Elohim, di cui gli parlò, parlò a lui, Dio. Versetto 4, Vayoma ma shelishì, ecco, nel giorno terzo, il terzo giorno, eh, questo terzo giorno noi lo troviamo sempre, sia nel Tanakh, sia nella Berit Kadashan, la troviamo sempre, terzo giorno, terzo giorno, terzo giorno di il terzo giorno di Mattan il terzo giorno di Yonah Navi, il terzo giorno di, proprio dice così, non dopo tre giorni, il terzo giorno in Giovanni capitolo 2, versetto 1, è tradotto male, in greco è il terzo giorno, questo terzo giorno lo troviamo sempre, tre giorni e vuol dire è anche tre notti, il terzo giorno, quindi vai nella, nella, nella tradizione cristiana il terzo giorno è, è, è una costante, no? Dalla Pasqua in poi. Ma uomo scegli sci, vai a scià vai a sollevò Avram, che cosa? Et e Naiv, i suoi occhi, li sollevò, li sollevò verso Dio, li sollevò verso il monte Moria, o uno dei monti, il monte Moria, che è uno dei monti nel paese di Moria, sollevò perché verso il luogo, verso Dio a Macom sollevò gli occhi. Vaiare et a Makhom. Merakok. E infatti dice, e vide il macom il luogo, da lontano. Merakok. Vaiomer Abram. E disse Abramo, El neerai, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, suoi ai, ai, ai suoi ragazzi rimanete qua c'è quello po rimanete qua Colasino e io e il nar e il ragazzo non dice Banecha, lo chiama ragazzo come loro nel ha ad co venishta khave e andremo fino, fino a quel posto là e ci prostreremo asciuba, e torneremo faremo adorazione quindi torneremo a l'echen torneremo versetto 6 qui c'è la scena che tutti i padri della chiesa vedono a livello tipologico come una prefigurazione di cristo che porta la croce il figlio l'unico figlio il figlio della promessa e infatti dice vai et etze aola e prese abramo il legno l'olocausto e adesso la frase e pose questo legno sopra Isacco suo figlio e prese nella sua mano il fuoco e il coltello -hu e andarono loro due, yakdav, andarono loro due, poi yakdav vuol dire di pari sentimento, di pari intenzione, verso la stessa obbedienza, per legge, ma la cosa che colpisce è quel vayashem al-itzak beno, e le pose questo legno sulla, sulla, sulle spalle di Isaac. Vaiomer, Izzac, El, Avram, Aviv e Vaiomer. E disse Isacco a suo padre, Abramo, dicendo Avì, padre mio. Ricorda il dialogo di Gesù in croce. E lì, Avì, lì. Avì, Dio mio, Dio mio, padre mio, padre mio. È drammatica la situazione. Vai Yomer, innenmi, veni rispondimi figlio mio. Assomiglia molto al Salmo 17, che è la risposta a Dio al Salmo 22, del padre al Salmo 22, che è la preghiera del figlio Elilil al-Sabah-Tani. Yomer, e disse, soggetto sottinteso, Isac in Neaesh, ecco fuoco, Veai Zim, addirittura i legni, non è più legno, sono legni. Veai Asse, Leola, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Risposta. <ride> Pensate in chiave cristiana, i padri della chiesa quanti fiumi di d'inchiostro hanno speso per questa frase. Vai omer Abram e rispose, e disse a Abramo, Elohim, ierelo, asse, leola, Beni. E cioè, Dio, Dio provvederà lui, l'agnello, per l'olocausto, figlio mio. E là, e là veramente ha eh, provveduto. Yeshua Anozei, a -E -S -S -E. Queste sono frasi, sono dei massi, delle pietre miliari dell'economia biblica che ci fanno veramente, non so come dire, vivere nella rilettura patristica di questi testi come veramente una rivelazione iconica del sacrificio di Cristo, paradossalmente perché lui non si è sacrificato, non l'hanno sacrificato ma era pronto a farlo, ma adesso sentiamo la risposta del Signore velhus yagdav e andarono loro due insieme vuol dire che ancora una volta erano insieme non erano davanti uno di dietro uno che forzava, uno che frenava di pari intenzione, di pari fede Abramo aveva la fede e questo lo dirà la lettera agli ebrei che gli sarebbe stato ridato suo figlio da, da morto nella risurrezione il figlio invece aveva la fiducia nella parola del padre si è affidato a lui perché pensava che fosse, ci fosse, un, che poi fu così, un sacrificio che avrebbe comunque eh, onorato Dio e Dio avrebbe certamente risposto, lui, provveduto, lui, all'agnello. «Va'yavou el amakom asher amarlo elohim» e andarono, eh, scusate, eh, e arrivarono el amakom, Dio il luogo o al luogo il luogo è proprio il macom, anche in senso figurato è la presenza di Dio Ashera Marlò che disse a lui Elohim e che cosa fa là? vai ben sham avram et amizbeach e costruì lì l'altare la poi sistemò i leni e poi ecco vai a Cod, vai a kod leggo Et Isaac B'no, suo figlio, leggo chi? Et Isaac B'no, suo figlio, vai a semmoto al amisbeach, e pose lui sull'altare, Mimma al -la Questa è una, una cosa strana perché il sacrificio non si fa sull'altare, sull'altare viene gestato il sangue, viene messo il legno viene bruciato l'olocausto viene consumato l'olocausto ma il sacrificio non si fa sull'altare non si è mai fatto un sacrificio sull'altare lo si fa in una zona latere perché bisogna raccogliere il sangue metterlo dentro delle, delle, dei contenitori dei chelim e poi c'è tutta una procedura particolare ma per gli animali qui è un sacrificio umano e Dio interviene interviene perché «Vaishlach Avram et Yadò» estese Abramo la sua, la sua mano, prese il coltello per fare la scecchettatura di suo figlio. Uso questo termine perché, perché biblicamente è così, la scecchettatura, e la scecchettatura di suo figlio vuol dire ucciderlo sacrificalmente come si uccidevano gli animali. E in quel momento, nell'ultimo momento, «Vaishra Elai» ma al Hashem e min Hashemmai, Avram, Avram. E in quel momento e que e e chiamò a lui, l'angelo tetagramma dai cieli e disse, Avram, Avram, Avram, Vajomer, i neni di nuovo, e disse, sì, eccomi, eccomi. Non stendere la mano contro i ragazzi, non fare lui al mal alcunché, chi ha dati, perché io adesso conosco che sei timoroso di Elohim, tu, e non hai rifiutato et Banecha et Yachidecha, E tu non hai rifiutato il tuo figlio, il tuo unico figlio, a me. E il verbo dopo, del versetto 13, vai sa, vai sa, sollevò. È lo stesso verbo di quando prima sollevò lo sguardo verso il luogo, e qui solleva Abramo gli occhi e vide ecco dietro un ariete impigliato, ma è anche un sollevare di una situazione emotivamente devastante. Pensare che da lì a pochi attimi suo figlio sarebbe morto, il figlio della sua della promessa, il figlio di Sara. Ed è meraviglioso l'intervento di Dio, che adesso fa vedere ad Abramo, mi sa, fa vedere, ha provato ad Abramo, la fede di Abramo. E ha provato se stesso, sapendo che aveva posto fede, Dio, in un uomo così, così grande. E appunto, sollevò Avram et Enaid, Vajere Leinne, Ail, Achar, Nekaz, Bassebach, e vide dietro un ariete impigliato nel, nel cespuglio. Con le corna e poi dopo andò Abramo e il prese l'ariete e fece fare all'ariete quello, quello che aveva fatto il figlio, cioè lo fece salire Leola e poi dove lo fece salire per l'olocausto? Tachat beno al posto del figlio o sotto il figlio al posto di Avram. E chiamò Abramo Shem Amakom Av e chiamò quel, quel luogo, quel Makom, quel luogo, infatti vedete che adesso di nuovo c'è la la, la, la, la, la la binata tra il luogo e, e Dio, come chiamò la Makom? Hashem Ire. Dio provvede perché Amar Hayom Perché? Perché proprio oggi nel monte nel monte, non sul monte, sul monte, nel monte, il tetagramma si fece vedere. Ci fermiamo qua. La seconda parte sarà più intensa ma meno lunga. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Spero che vi piaccia. Se vi piace tutto il video mettete, mettete un like e se volete lo ritenete opportuno fatelo circolare e fate conoscere il nostro canale e il nostro Servizio. Grazie e che il Signore ci benedica grandemente. Ciao.